Ciao carissimi pesciolini, sono Cleo, astrologa di AstroStay. Voi siete i sognatori dello Zodiaco, che spesso devono fare i conti con la dura realtà della vita. Siete il segno dell'altruismo e dell'aiuto incondizionato. Siete sempre pronti a sacrificarvi per gli altri. Siete insomma le croce rossine dell'oroscopo. Questo 2022 vi metterà sul podio come il segno più fortunato dell'anno è tutto in espansione. Giove, pianeta del successo, entra nel vostro segno, cioè entra nella vostra prima casa. Sarà per voi l'inizio di un nuovo ciclo che durerà per i prossimi 12 anni. Arrivate da qualcosa di vecchio che si sta concludendo. Per iniziare qualcosa di completamente nuovo, è il momento di far partire nuove iniziative lavorative. Chi invece sta bene dove si trova e non vuole cambiare vedrà le cose andare meglio. Qualcuno potrebbe ottenere un posto di grande rilevanza e visibilità. Le occasioni di successo aumenteranno e avrete la sensazione di poter osare ancora di più. Lo stesso discorso lo possiamo fare dal punto di vista sentimentale. Per chi è single ci saranno nuove opportunità e nuove occasioni di incontro. Mentre chi è felicemente in coppia vedrà la relazione andare meglio e può puntare ad uno step superiore. In maggio Giove entrerà nella vostra seconda casa, che è la casa dei soldi collegati al lavoro. È il momento di trovare il denaro per concretizzare ciò che Giove vi ha portato. Chi per esempio ha aperto una nuova attività dovrà trovare il luogo dove stabilirne la sede. Quindi serviranno i soldi per renderlo più idoneo alle proprie necessità. Questa è l'anteprima del vostro 2023, quando Giove tornerà in questa posizione e vi farà avere finalmente i primi guadagni. Se vuoi saperne di più, ti invito a scoprire l'oroscopo 2022 nella descrizione qui sotto o su astrocenter.it.